e a tutti, grazie a prof. Sandro Demio, grazie, a FIDA, a FIDA, grazie a tutti voi eh, di questo invito. Mi um, scuso per il ritardo e per il fatto che non potete tenervi un po' lungo, perché purtroppo eh, c'è stato un ritardo e il ministro degli interni tra un po' scombucionato eh, tutti i donari, che spesso capita. Eh, però ci teniamo a essere, perché è un mondo che, nella eh, visita vista continua automaticamente, che è un po' di dirlo, con un sento sfiorato, di attività professionali, di un'azienda che aveva con il Italia, anche, favore, concetto, un po' di la comunità dove una vita di di per un concetto che di supporto e di aiuto attori, un di social con un momento di controllo, con questa la prendiamo il diverso, la pena che viene eh, linea, eh, e E con un contratto, invece, come il fatto che ci sono quasi milioni di istituttori automatici eh, in, in, in Italia, più di 300 imprese, 30 mila persone che lavorano insomma, intorno a questo mondo, che è importante soprattutto il fatto che il 70% della produzione di questi di tutto quello insomma, che ha eh, purtroppo contraddistinto in, in molti casi, eh, in alcuni casi, cioè, a è modo di vedere, in modo un po' perché, cioè, le limitazioni che abbiamo eh, conosciuto. C'è stato un risultato dei dati che mi avete eh, consegnato a Delle altre che sicuramente non si riflette in una situazione di delle opportunità, eh, però tutto eh, il tema della collezione, con tutto quello che insomma con l'agenda di me avete imparato, che mi sono fatto delle preoccupazioni per il consumo dell'occupazione dell'asilo in un po del tema dei cani, dei criteri ambientali che, che insomma rischiano di diventare un modello piuttosto non si è insomma, perché, eh, che toccandosi di elementari, se è eh, buona, per esempio, sul tema della, della scienza del packaging, insomma, riesco in conciliarlo con l'abilità cioè, del principio del suo vatico, insomma, chiamo che è un certo, che mi sapeva che mi sono, che di precisione, appunto, perché è E delle servizie. Eh, così, ho eh, visto che ci possono avere un'ottima soluzione, ma possono di utilizzo di un trattamento eh, di un'ottima soluzione, uh -huh. uh -huh. un trattamento di un trattamento di un trattamento di un trattamento di un di un trattamento che un trattamento di un trattamento di un che di un trattamento di un trattamento di un trattamento di un trattamento di that can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 I think that's a good question. I think that's a good question.